salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi sto portando a provare una cosa veramente veramente interessante infatti sono con le bike perché eh, il video che andremo a fare oggi necessita proprio di lei, delle bike e cosa andremo a provare ragazzi? andremo a provare DJI Mini 2 con l'applicazione Maven sì, perché adesso l'applicazione Maven attualmente in versione beta ma a breve arriverà nella versione definitiva per tutti è compatibile con DJI Mini 2, Air 2S e Mini SE perché con le ultime SDK rilasciate a DJI è finalmente compatibili con i dispositivi iOS questa famosissima applicazione che come sapete è sviluppata solo per ios eh, attualmente non era possibile utilizzarla con mini 2 air 2s o mini se adesso è possibile e ragazzi è pazzesca perché è pazzesca perché michele vagnetti che è lo sviluppatore di questa app è riuscito a ad integrare delle funzioni incredibili seppur DJI come sapete non dà la possibilità di attivare l'active track eh, alle applicazioni di terze parti soprattutto poi con Mini 2 non se ne parla proprio perché non la mette nemmeno nella sua applicazione ufficiale Michele ha tirato fuori delle funzioni ragazzi impressionanti utilizzando il follow me quindi il drone non seguirà il soggetto con la telecamera ma lo seguirà utilizzando il gps dello smartphone è riuscito a tirare fuori delle funzioni uniche e incredibili il Mini 2 come ho detto nel video scorso eh, diventa un drone incredibile non che non lo fosse già ma adesso i suoi diretti concorrenti lo stavano un po' eh, surclassando se vogliamo per certi aspetti mentre con queste funzioni ragazzi ritorna a essere secondo me il drone numero 1 249 grammi eh, ragazzi oggi lo proviamo come ho detto l'applicazione è attualmente in versione beta Michele me l'ha inviata appena l'ha aggiornata appunto con le SDK nuove eh, e non potevo che non portarla sul canale e in più mi ha inviato pure dei codici sconto da regalarvi però ricordatevi che se l'andate a scaricare adesso non è ancora compatibile con mini 2 r2s mini se lo diventerà in seguito con l'aggiornamento che arriverà però la potete già installare e attendete l'aggiornamento che arriverà a breve una volta passati i test beta avrete l'applicazione definitivamente sul vostro smartphone adesso mi raccomando continuate a seguirmi anche su instagram perché lì probabilmente posterò i codici per avere l'applicazione Maven gratuitamente per sempre. Ma quindi cosa andremo a provare oggi? Ragazzi, andremo a provare appunto queste nuove funzioni Copilot, che sono delle funzioni automatiche in cui il drone eh, davvero fa delle riprese pazzesche utilizzando il Follow Me e vederle fare dal DJI Mini 2 è incredibile. Eh, come sapete questa applicazione Maven già di suo è pazzesca per i We point perché comunque lei è nata per questo i Waypoint dare dei Waypoint ai droni DJI che non hanno appunto la possibilità di avere Waypoint nella sua applicazione originale data da DJI. Poi, per come sono sviluppati i Waypoint nell'applicazione Maven è tanta roba, perché abbiamo un sacco di funzioni veramente. Eh, Michele riesce a tirare fuori di quelle cose incredibili da questa applicazione. Eh, ma poi, per quanto riguarda i Waypoint e le funzioni che riusciamo a integrare nei Waypoint, soprattutto la funzione Spiral che possiamo integrare direttamente nei We c'è cioè veramente qualcosa di pazzesco, ma questo lo vedremo in un altro video. Oggi concentriamoci sulle funzioni copilot queste funzioni automatiche utilizzando il Follow Me che rendono il DJI Mini 2 incredibile. Quindi ragazzi, eh, adesso direi di non perdere il tempo e andiamo alla mia solita location, dove partiremo per provare le nuove funzioni di Maven per DJI Mini 2, Air2S e Mini SE. Andiamo! Perfetto, ragazzi! Allora vedete che il Mini 2 qua in alto dietro di me. E eh, la grafica ci dà già l'area eh, del return to home, cioè per lui adesso il return to home sarebbe questa posizione. Perché questa posizione? Perché è dove mi trovo io, perché per lui il return to home sarà dove sarà lo smartphone con il controller. Proviamo adesso la funzione che secondo me è una delle più fighe che ha messo Michele all'interno della sua app. Clicchiamo sui tre puntini in alto, clicchiamo su copilot. Vado a selezionarmi eh, come punto di interesse perché lui avrà, eh, diciamo, un punto di interesse a cui lui orbiterà intorno e questo punto di interesse sarò io. Cosa vuol dire? Che il punto di interesse sarà lo smartphone con il controller perché, ovviamente, lui non ha l'active track. Perché DJI non vuole mai rilasciare la possibilità di attivare l'active track a questo piccolo drone. Allora vado a cliccare sulla mappa, sposto la mappa vado a selezionarmi dove sono io quindi ho messo un cerchio rosso nel, diciamo dove sono io come punto di interesse a questo punto ritorniamo nella schermata principale quindi vedete che il rosso sarebbe il punto di interesse e il verde il ritorno tuome vado ad attivare la funzione orbit intorno al punto di interesse quindi vedete che a questo punto ho questo cerchio eh, che è il cerchio che farà il drone in continuazione a questo punto abbiamo due possibilità se lasciamo così il punto di interesse è fermo quindi lui inizierà ad orbitare intorno al punto di interesse che però è un punto di interesse fermo ma se vogliamo avere un punto di interesse dinamico dobbiamo cliccare sul simbolino a sinistra che ha l'aspetto di una persona a questo punto il punto di interesse non sarà più eh, fermo ma sarà in movimento adesso dobbiamo solo far partire il drone per far partire il drone dobbiamo dargli la velocità di movimento per dargli la velocità di movimento al drone dovremo spostare lo stick verso destra o verso sinistra ogni colpetto aumenta di 0,5 metri al secondo andiamo a circa 4 4 e mezzo metri al secondo vedete ogni colpetto che gli do allo stick la velocità aumenta e a questo punto lui ha iniziato ad orbitare intorno a me eh, ma adesso ragazzi però dobbiamo anche muoverci quindi a questo punto possiamo partire vedete che il mini eh, continua a tenermi inquadrato si sposta continua a fare un'orbita ma la sta continuando a fare seguendomi, quindi non è più fermo verso un punto di interesse che è statico, ma verso un punto di interesse che è in movimento ed è fantastico, cioè guardate che figata incredibile. Per non parlare poi ovviamente della grafica che è stratosferica, è incredibile, guardate che figata pazzesca che è. Poi come vi stavo dicendo adesso con questa grafica che veramente ci dà l'idea di tutto quello che sta succedendo intorno al Mini 2, Qua passo sotto le piante però tanto lui non è una questione di active track quindi eh, l'active track non, eh, non c'è in questa funzione perché eh, DJI non lo permette ma il follow me c'è e quindi questo follow me ci dà la possibilità ovviamente eh, di eh, essere seguiti anche se passiamo sotto a piante o cose del genere perché comunque lui non segue il soggetto con la videocamera quindi non lo va a perdere guardate che figata che è Adesso qua devo entrare in un torrente per un secondo, ok torrente, un ruscelletto, eh, guardate è fighissimo, è fighissimo, Michele eh, complimenti, tanta tanta roba, eh. fantastico, fantastico, guardate che roba, è strepitoso, strepitoso, passo sul ponte, Guardatelo là, ogni tanto me lo perdo perché non so più se ce l'ho da parte, dietro, in fondo, sopra, cioè lui gira intorno a me ma ogni tanto ovviamente io non so dove sia, eh? cioè mi vedo nello smartphone che ho qua sulla bicicletta però è fighissimo, pazzesco, pazzesco ragazzi, adesso vado fino alla fine di questa strada così vediamo come si comporta a fare un tragitto abbastanza lungo, anche se lungo non è vero, però per vedere quanto il Mini 2 eh, tiene botta eh, in questa situazione. Ovviamente, eh, se dobbiamo andare più veloci, dovremmo dargli più velocità, perché ovviamente adesso, come avete visto, è impostato a 16 metri al secondo, quindi lui orbita a questa velocità. Adesso sono quasi arrivato in fondo alla stradina. Eh. Quando arrivo in fondo mi fermo. Non perfetto abbiamo fatto passare delle persone ok sono quasi arrivato eh? adesso mi fermo qua in questo campo vediamo perfetto guardatelo lì e lui continua ovviamente a orbitare ma orbita eh, su di me che adesso sono fermo è incredibile Pazzesco ragazzi, pazzesco, figata allucinante, cioè il Mini 2 con queste funzioni eh, non aumenta di livello, proprio secondo me ristacca ancora i suoi concorrenti perché comunque sono funzioni eh, facili da utilizzare e sicure perché comunque avete visto come lui mi ha seguito in maniera incredibile ed è una versione beta, eh. cioè guardate che figata la mappa che ci fa vedere comunque che lui continua ad orbitare. L'altra funzione che volevo provare che davvero mi affascina anche lei questa sempre copilot ed è questa qua cable cam quindi clicco sul simbolo cable cam dopodiché vado a selezionarmi io quindi il soggetto che è una persona quindi si muoverà non è un, un punto di interesse fermo come abbiamo fatto poi con la funzione precedente vado a aprire la mappa e vedete che io in questo momento sono qua ok vado a selezionare un punto sulla mappa che fino a dove voglio che il drone eh, faccia la sua funzione quindi vado fino alla fine della strada quindi vedete che è stato disegnato questa tratta verde che è il percorso che farà il drone e lo farà seguendomi ma non solo da dietro mi affiancherà cioè veramente è fantastico adesso ve la faccio vedere live quindi torniamo al menu principale quindi vado con lo stick verso l'alto a dargli una velocità il drone in questo momento si muove mi muovo anch'io, aumento la velocità in questo momento del drone, lo porto ad una velocità maggiore di modo che lui non mi perda, perché comunque sono con la bicicletta, se io gli imposto una velocità troppo bassa lui eh, alla fine non riuscirà a starmi dietro e guardate che figata ragazzi, è incredibile, pazzesco, pazzesco. Guardate come mi segue il drone, adesso aumento un po' la velocità, lui questa funzione la fa fino a dove eh, abbiamo, gli abbiamo dato noi il punto eh, di eh, fine corsa, in poche parole. Quindi fino a quel punto lui ci seguirà e seguirà una sorta di corda invisibile. Adesso sono arrivato eh, alla fine corsa, vediamo se lui si ferma o continua. No, vedete che io continuo, ma lui è fermo, si gira solo, eh, come eh, girarsi verso di me come eh, direzione, ma non mi segue adesso continuo, vado avanti, eh. io continuo ad andare avanti, lui dovrebbe starsene fermo in questo momento, perché è arrivato a fine del percorso che gli ho dato, infatti vedete che è là completamente fermo, adesso torno indietro, eccomi qua, sto tornando indietro, che vado a recuperarmelo il pensionato, adesso ve lo faccio vedere dal drone. Mi giro il drone verso il pensionato che guarda il drone in maniera super affascinato. Guardatelo là. Adesso è ripartito. Eh, era fermo a guardarlo come se fosse un oggetto extraterrestre. Comunque, eh, avete visto questa funzione in cui secondo me ha fatto in maniera impeccabile e perfetta. L'ultima funzione che volevo fare adesso è il follow me, quindi farmi seguire in maniera classica. Eh, ovviamente non è un active track, appunto, è un follow me. Quindi vado ad attivare le funzioni del follow me, esco da eh, tutto questo, vado a mettere il drone in posizione. Allora, sempre tre puntini, co poi vado a vedete che già lui mi ha evidenziato perché adesso come eh, è impostato già il, il simbolo dell'umino, come vado a selezionare le come vado a selezionare le opzioni co lui subito mi va a rilevare a questo punto vado a cliccare il simbolo del follow me, che è questo, e il drone in teoria adesso dovrebbe seguirmi eh, senza mai eh, perdermi, nel senso che il drone eh, mi segue in qualsiasi situazione. Infatti pro proverò a passare anche magari sotto alle piante per farvi vedere come comunque lui continua a seguirmi. Partiamo e vediamo come si comporta. Andiamo. perfetto sta arrivando vedete che figata incredibile qua adesso ci sono tutte le piante eh, con l'ActiveTrack, track ovviamente eh, mi avrebbe perso invece eh, continua a seguirmi perché ovviamente lui non segue eh, il soggetto come eh, l'ActiveTrack, track ma segue il segnale del, dello smartphone o meglio il gps dello smartphone quindi sta arrivando è ancora dietro di me è fantastico ma poi la grafica è bellissima che questo simbolo blu che siamo noi che si muove insieme a noi che siamo il vero soggetto è incredibile cioè guardate adesso qua dove sto andando un active track sarebbe in crisi di brutto ma lui il suo follow me no perché comunque non segue il soggetto come active track quindi non gli interessa tenerlo inquadrato lui sta sempre solo alla distanza che gli abbiamo dato e guardate guardatelo lì è ancora lì è eh pazzesco guardate adesso dove entro poi cerco di sbucare fuori dall'altra parte così vediamo lui come si comporta eccomi qua sono sbucato fuori dall'altra parte lui è là sopra perfetto guardatelo lì sta arrivando si sì. eh, ragazzi è incredibile è fantastico eh guardate che bello che è Adesso vi faccio vedere anche dalla mappa. Eh? Aspettate che trema tutta la bici. Ok, questo è quello che vediamo dalla mappa ed è incredibile. Quella corda verde sarebbe comunque una sorta di corda che abbiamo tra noi e il drone. Quindi è come se noi tirassimo il drone verso di noi. Fantastico, fantastico. Adesso lo faccio atterrare perché le batterie sono praticamente finite. Perfetto quindi ragazzi avete visto che spettacolo che è Mini 2 adesso con queste nuove funzioni prossimamente proveremo anche Air 2S per vedere come si comporta lui con questa nuova applicazione che attualmente come ho detto è ancora in versione beta quindi se l'acquistate eh, non è ancora compatibile ma lo diventerà poi con l'aggiornamento quindi eh, non è che la dovete riacquistare l'acquistate la installate quando arriva l'aggiornamento l'app si aggiorna e sarà compatibile quindi potete già acquistarla adesso o tentare di prendere uno dei miei codici sconto che eh, posterò su Instagram quindi vi invito a seguirmi su Instagram per avere i miei codici sconto eh, quindi ragazzi scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questa genialata di Michele che ha creato veramente delle funzioni pazzesche ad un drone che è limitato dall'SDK SDK di DJI ma che lui ha tirato fuori delle funzioni secondo me che lo rendono un drone incredibile davvero pazzesco e poi eh, sicuro cioè veramente tutto funziona in maniera perfetta quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato queste novità riguardanti l'applicazione Maven con queste nuove SDK 4.16 rilasciate da DJI per i dispositivi US, perché ricordo che l'applicazione Maven è solo per US. se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime, i codici per avere l'app Maven gratis li troverete lì e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto per quanto riguarda tutta la tecnologia e il mondo dei droni ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità, ciao e al prossimo video.